Se hai a cuore ciò che più conta, impegnati in un obiettivo comune. Ampas, uniti e solidali per fronteggiare nuove emergenze. Entra nelle pubbliche assistenze Ampas. Fatti volontario.